Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose polpettine al forno con creme di purè di papate le facciamo al forno perché? perché così tutta la parte di grasso va via perché normalmente sarebbe fritta e sono molto pesanti invece al forno diventano più leggere perché i grassi si saturo e vanno via rimane la carne vera e propria l'abbinamento perfetto appunto con il purè perché è bello cremoso è molto bello da intingere la polpettina e dopo mangiarla, ragazzi ci già la pulina in bocca. Comunque, sono dei pasti veramente veloci e leggeri e li potete fare praticamente sempre perché la carne la trovate dappertutto, sono facilissime da fare e molto semplici da cuocere. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di carne macinata, di cui 250 g di manzo e 250 g di maiale una patata e una carota che abbiamo già bollito in precedenza, 60 g di parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi, due cucchiai di pan grattato, un uovo, un mazzetto di prezzemolo fresco ed infine sale e a piacere. Per prima cosa schiacciamo la patata e la carota aiutandoci con una forchetta, poi al tutto aggiungiamo la carne, il parmigiano, l'uovo, il prezzemolo che abbiamo precedentemente tritato. Qua andiamo a piacere con sale e pepe. E a questo punto siamo giunti al nostro pangrattato. Ora lo aggiungiamo poco alla volta perché magari notiamo che anche con un solo cucchiaio le nostre polpette assumono una consistenza perfetta. Ora continuiamo a mescolare per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati alla perfezione. Noi non abbiamo utilizzato tutto il pangrattato, ci è avanzato quasi un cucchiaio e ora ci occupiamo delle nostre polpette. Per crearle prendiamo circa eh, la quantità di una noce dal nostro impasto di carne... Ne facciamo una bella pallina, la rotoliamo per bene sui palmi delle nostre mani e poi la mettiamo direttamente sulla teglia e continuiamo così finché non finiamo tutto l'impasto. Cosa importante è farle bene o male tutte della stessa grandezza così cuociono uniformemente. Finite le nostre polpettine. A questo punto non ci rimane altro che cuocerle e le cuociamo a forno ventilato, 180 gradi per 20-25 minuti, ossia fino alla doratura. Mentre le nostre polpette stanno cuocendo ci occupiamo del purè e per esso ci serviranno 1,5 kg di patate novelle, sale grosso per cuocere le patate, 40 ml di latte, 40 g di burro, la scorza di un limone biologico non trattato ed infine pepe. Abbiamo già pelato e tagliato le nostre patate in pezzi piccoli e ora non ci rimane altro che bollirle assieme al pizzico di sale. Ma guardate come sono venute bene le nostre polpettine! Tornando al nostro purè, abbiamo scolato le patate, le abbiamo rimesse nella stessa pentola in cui ho cotto e ora le stiamo schiacciando per bene. Fatto ciò prendiamo un frustino e aggiungiamo il burro, mescoliamo per bene e ora voi mi chiederete ma perché state sbattendo con un frustino? Lo sbattiamo con un frustino così il purè diventerà veramente molto più leggero e fumoso e non sarà per niente pesante. A questo punto aggiungiamo anche il latte, poco alla volta. Scoliamo con energia, poi aggiungiamo il pepe, qui è tutto a piacere, e anche la scorza di limone, sempre a piacere. La togliamo per bene e a questo punto mescoliamo per bene finché anche il nostro limone si sarà amalgamato alla perfezione al nostro purè. E a questo punto non ci rimane altro che farvi vedere come si preparano le knell. Allora, per prepararle ci servono due cucchiai, prendiamo un pochino del nostro purè e dopo lo lavoriamo tante volte passandolo per cucchiaio e cucchiaio, come vedete che sta facendo la mia mamma. Poi lo mettete quando avrà una forma perfetta molto simile a un cucchiaio. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di polpettine con cannelli di patate. Prima però vorrei farvi vedere come sono fatte dentro. Ecco ragazzi come si presentano le nostre deliziose polpettine. Come potete vedere sono cote perfettamente, sono umide al punto giusto. E a questo punto non mi rimane altro che assaggiare. E a me piace tuffarle, ma eppure. Mamma mia ragazzi. Un connobio perfetto veramente. C'è questa polpettina croccante fuori, morbidissima dentro, perfetta di sale. Poi si sente questo leggerissimo purè fatto con le patate, sbattuto benissimo. Si sente bene anche la nota di limone che gli dà una freschezza allucinante, proprio leggero, buono. Veramente ragazzi vorrei che fosse il posto mio ad assaggiare perché è un piatto veramente spettacolare.